Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato all'amaretto, il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più 4 ore di riposo in freezer. Gli ingredienti sono amaretti, latte, panna, zucchero, tuorli, liquore amaretto di saronno, sale e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. e gli amaretti, e li facciamo tritare per 30 secondi a velocità 10. Teniamo sul fondo del boccale, Aggiungiamo il latte, la panna, le uova, il liquore amaretto di Saronno, il pizzico di sale e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi 5 minuti, a 80 gradi, velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in un contenitore basso e posizioniamolo in congelatore per almeno 4 ore. Trascorso il tempo il gelato si è ben indurito e lasciamolo fuori dal congelatore circa 5-10 minuti prima di servirlo. Gelato all'amaretto, grazie e alla prossima ricetta!